Ciao a tutti, siamo sempre nel nostro pezzo di orto dell'altro giorno quando abbiamo piantato di spinaci ho lasciato tre file perché oggi parliamo di piselli seminiamo questo, il mezzarama allora siamo a ottobre, i piselli si possono seminare da settembre a novembre più o meno è una buona leguminosa, non ha bisogno di molte cure resiste bene al gelo quindi non vi dovete preoccupare se arriva il freddo verso dicembre-gennaio. La pianta si ferma un attimo e poi riprende, quindi non ha bisogno di grosse, grosse cure. Se volete seguire eh, le, le fasi della luna, si semina in luna crescente. Se invece non la seguite come me, perché lo fate quando avete il tempo libero, allora un giorno vale l'altro. I semi vanno distanziati uno dall'altro di circa 30 cm. E tra le file un 60-70 cm tenete conto che io ho lasciato più o meno quello spazio per passare poi con motocoltivatore. coltivatore una volta appoggiati i semini per terra vanno ricoperti con un paio di centimetri di terra non di più non hanno bisogno di altre cure la semina dei piselli come tutti i legumi fagioli e quant'altro, lenticchie è indicata anche per apportare azoto utile alla vita del terreno quindi è un doppio vantaggio insomma avete dei buoni legumi e fate bene al terreno come vedete è una coltivazione veramente semplice da fare, mezzo chilo di piselli, io che li pago cari, li ho pagati circa 3,80 ma li trovate anche a meno di altre marche. Questa è una buona marca comunque perché ha un buon tasso di germinazione. Per i piselli è tutto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.